una riunione che Luigi, con 30 uomini, doveva andare a far saltare il ponte della Gatta e, e disarmare il presidio, il presidio che faceva guardia il ponte. E, e tutto il resto, il resto della formazione doveva andare lì, gonchio, a disarmare il presidio, che c'erano 20 25 fascisti, una cosa del genere. E siamo partiti. E noi non avevamo neanche cenato, perché avevamo già fatto la lunga marcia per arrivare a Sant'Antonio E di lì non ci siamo neanche fermati. Ci ha fatto il colonnare con gli altri e a metà percorso fra, diciamo, e Ligonchio eravamo a Cereso Lugno, a metà percorso. E eravamo le 7 del mattino, e non potevamo noi andare avanti e indietro di giorno, che passavano le aerei tedeschi di ricognizione, ci cioè, avrebbero individuato. E ci siamo fermati a Cerè a riposarci, poi riprenderemo domani sera e andremo poi a Ligonchio. Erano le sette del mattino, se non che alle, alle 8 circa, una nota sentinella ha sparato e lì c'erano i tedeschi. Noi eravamo, per esempio, avevamo eh, il sud-est, abbiamo occupato le prime case. I tedeschi venivano da ovest, si sono schierati da ovest e nord i tedeschi, però ci sono stati dei casi si sono mescolati fascisti tedeschi e partigiani nella stessa casa Mi ricordo che c'era un partigiano che era in una casa e fuori hanno aperto la porta è arrivato un tedesco col fucile e tutti e due avevano il fucile puntato. poi il tedesco si è ritirato senza sparare perché se, se qualcuno sparava morivano poi tutti e due e è uscito così per dire come è successo allora che è successo lì, lì è cominciata la, la battaglia poi poco dopo un quarto d'ora e venti cioè, minuti è rimasto ferito mu, gravemente un minore il nostro comandante dei reggiani e Barbolini, che era il comandante del modenese inoltre la mitragliatrice che avevamo noi anche, cioè, dopo ci cioè, siamo il comando l'ha preso in mano Eros vabbè? solo che eh, la mitragliatrice che avevamo la Santa Tia francese la munizione era sbagliata non ha sparato un colpo e l'altra la, mitragliatrice che era una Breda una breda lì andava bene, però l'ha piazzato in un punto, cioè, l'abbiamo fatto una cosa di, sole, di corsa, in un punto che era proprio lo scoperto. E' il primo colpo che ha sparato, un, te, un tedesco con un fucile, col binocolo che abbiamo poi recuperato noi, ha sparato, l'ha centrato in affronta e l'ha ucciso. Quella mitraglia lì era inservibile, perciò noi eravamo anche male armati, perché loro erano ben armati con mitragliatrici, erano ben armati cos'è successo? Lì verso, mi sembra le dieci e mezzo, undici, eh, che io ero nella, in testa a, al Ceresolui, proprio di fronte dove c'è la lapide adesso dei nostri caduti, quella casa lì, che adesso è, è nuova, ma è stata bombardata e ricostruita. Era proprio quella casa lì che ero io, c'era con me eh, Victor, che era un russo, che aveva un mitra, che era un mitra, che era stato... Eh, e veniva da, da Montecavolo, che era di un fascista che è stato disarmato dalle donne di, di Montecavolo. L'unico mitra che avevamo era quello lì, quello di Cosa, che l'aveva il russo. Poi un mio compagno di Cella, praticamente eravamo in quattro lì, dominavamo proprio tutta la strada centrale di Ceresolone. Arriva un giovane che veniva avanti col fucile, quando ha visto che aveva puntato tre o quattro fucili, si è alzato le mani, ha lasciato andare il, il fucile, Abbiamo detto vieni avanti col fucile in mano. L'abbiamo abbiamo arrestato e poi eh, abbiamo chiesto notizie, l'abbiamo ho portato al comando, al comando c'era con la sorella di Barbolini, la Sonia, disperata, c'erano già i feriti nostri, e, e ha detto che c'era in arrivo una, una, una, una, una, diciamo, una compagnia tedesca che veniva da, da, da Cinque Cerri. Se fosse arrivata quella compagnia lì sarebbe stata per noi una carneficina perché noi non avevamo la copertura per ritirarci, perché alle nostre spalle c'era la montagna dove c'era la neve, ma c'era più di un metro di neve. Se noi fossimo ritirati in quel modo loro ci avrebbero sparato, non c'era niente da fare. E allora siamo arrivati a circa mezzogiorno che ancora non si sapeva la sorta della, della battaglia si cioè, pendeva a nostro favore e a favore. Un bel momento, i, i, i fascisti cantano Battaglioni, eh, Battaglioni era una canzone di Mussolini, cioè Battaglioni del, del Duce Battaglioni, del, della morte creata per la vita a primavera, ritorna a, a, a primavera, e faremo la partita di, di Mussolini di, armate di valore, una cosa del genere. Hanno cantato per 5 o 10 minuti. Dopo un po', i nostri cantavano Bandiera Rossa. Bandiera Rossa, così, bandiera rossa, bandiera, bandiera rossa, avanti la riscossa, eccetera, la canzone. Io sono rimasto meravigliato perché queste canzoni poi io non le conoscevo neanche, neanche Bandiera Rossa. Sono rimasto lì. E così era successo? Che i fascisti avevano scoperto che c'era una colonna che stava arrivando. Di, di persone e pensavo che, fosse stato, che fossero i fascisti i tedeschi a distanza invece erano i nostri era Luigi che dopo aver disarmato i fascisti di la Gatta, aveva passato il ponte al, è stato informato che c'era la battaglia a Cerè hanno fatto uno sforzo che era molto distante e sono arrivati alle spalle dei tedeschi a, a Cerè perciò dopo con lui i tre avevamo già occupato nord sud Est, i tedeschi avevano la possibilità solo su, su, su ovest. E a quel punto i tedeschi si sono sbandati, ciascuno è scappato, altri si sono arresi, sono arresi in 22, e poi la battaglia è verso le due è finita in poche parole. Sono rimasti sul terreno 10 tedeschi e molti feriti, e 22 prigionieri fra tedeschi e fascisti sono arresi noi altri, e noi avevamo lasciato sul terreno 7 morti e 11 feriti è stata una delle battaglie più aspre di tutta la, la resistenza.